E Tutrice, eh, di, di Miss Italia ma soprattutto da turista perché veramente ci sono un sacco di opportunità a Jesolo. complimenti alla rete lavoro che state facendo, è eh. una città che può andare bene per i giovani per le persone meno giovani eh, è una città sportiva è una città che fa del benessere una, una sua bandiera, insomma ci sono tante chiavi di lettura in questa cittadina, noi siamo sempre di solito eh, pronti a sottolineare le virtù che hanno anche delle cittadine all'estero ma il a suo modo, è veramente una sorta sì, a tante facce e questo non eh, viene sempre riconosciuto, quindi noi lo sì. riconosciamo e, e voglio fare i complimenti. Eh, per quanto riguarda il eh, Miss Italia di domani sera devo dirvi che siamo molto soddisfatti con Magnolia, con Patrizia Berigliani, abbiamo fatto un grande lavoro quest'anno, in memory dell'anno scorso, quindi eh, avremo le 33 ragazze, tutte le, le regioni sono rappresentate, ma già ieri sera abbiamo fatto una prova di scaletta che è stata bellissima, quindi questa sera facciamo la prova generale ma limiamo poche cose, devo dire che siamo assolutamente molto soddisfatti del lavoro svolto, del eh, e dobbiamo ringraziare per questo Patrizia Mirigliani in primis e soprattutto gli sponsor che ci danno l'opportunità anche quest'anno di fare uno spettacolo veramente all'altezza di quella che è la storia e di quello che sarà il futuro di, di Missile Uh, quindi io non posso che, che dirvi votate, votate, votate, avremo tre tutor quest'anno, il Gio Bastianici che non è nuovo all'ambiente femminile ma è nuovo ai concorsi di bellezza quindi insomma sono molto contenta uh, di, di averlo qui con noi, avremo Vladimir Luxuri e Claudia Mendola i tutor sono molto importanti perché quest'anno il voto dei giudici è paritario al 50% col voto popolare, quindi ci sarà solo il televoto dal pubblico, ma anche il supporto dei tutor, dei, dei, dei, dei tutor che avremo qui. Quindi, insomma, diventa importante la giuria quest'anno, non solo perché sono dei veri e propri capi di squadra, ma anche perché insomma, voteranno tangibilmente per mandare avanti quelle che loro, che loro ritengono le più meritevoli. Um, e quindi insomma siamo molto felici molto soddisfatti e contenti votate e fate votare per Miss domani sera ok, grazie intanto volevo salutare anche Angelo Marano di Maglioria che è entrato al nostro tavolo della conferenza darei la parola quindi a Patrizia Medellini eccomi Grazie. giustamente esperto allora io chiaramente voglio ringraziare prima di tutto il comune di Jesolo per la magnifica ospitalità che ci sta dando e è diventata a tutti gli effetti la città della bellezza e Jesolo è molto felice quest'anno perché il concorso è arrivato in un momento veramente giusto perché stiamo ravvivando la città con le nostre presenze perché stiamo riempiendo gli alberghi e insomma perché stiamo prolungando questa stagione estiva di questa meravigliosa cittadina voglio poi fare un ringraziamento speciale e particolare a Simona Ventura per l'amore che ha verso questo concorso per la e la determinazione con cui sta portando avanti la sua missione per la modernità e per, eh, per l'ironia che lei ha messo che io ho dichiarato più di volte l'invidio perché io sento a volte sulle spalle il peso di un, di un marchio così importante e vedo Simona invece, invece là, che spencerà allegra e mi, e mi incoraggia e mi rassicura il tema, io vorrei iniziare subito facendo un bilancio di quello che è stata la nostra storia di questi mesi che ci ha portati alla ribalta, con le filosofie di Miss Italia. Vorrei parlare, ad esempio, delle curvi. Le curvi hanno dato una grande soddisfazione. Tra l'altro vorrei dire che le ballette di Simona nel programma saranno due curvi, una dell'anno scorso e una di due anni fa, Sara Fifella e Marta Benincasa, proprio per continuare a parlare di un tema che ci sta a cuore, però Miss Italia ha fatto il suo piccolo lavoro, adesso ci aspettiamo che il grande lavoro lo facciano gli altri, quelli che decretano questo disagio che sono gli stilisti se non la smettono di far sfilare in passarella degli scheletri noi non riusciremo a contrastare questo messaggio quindi noi continueremo ad andare avanti sulla nostra strada intendiamo di farlo, farlo sempre di più nelle nostre selezioni e di concentrarci sempre di più su questo elemento. tra l'altro vorrei dire che noi abbiamo fatto un bando eh, sul web per trovare le nostre curdi, 11 di loro sono rimaste in gara sul web compresa una taglia 52 perché Miss Italia ha voluto dimostrare che la bellezza non è legata alla taglia è legata all'armonia del corpo e devo dire che lasciando il voto al web noi abbiamo riscontrato poi che il web ha un criterio suo di votazione però Miss Italia ha assolutamente aperto a tutte le ragazze che si sentano bene col proprio corpo la partecipazione di Miss Italia poi, Vorrei parlare di questo discorso che ha tenuto banco per tantissimo tempo il discorso della nostra ragazza marocchina. Voi sapete benissimo che una volta le ragazze che venivano a Miss Italia erano blindate, si vedevano delle foto ma non si sapevano le storie. Adesso con l'arrivo dei social una ragazza che passa una selezione sul territorio si fa la fotografia e dice io sono passata. È chiaro che il tema di questa ragazza è un tema importante, serio, perché tocca tanti, tanti argomenti che sono ormai eh, in questo momento. Ecco, quindi io vorrei dire che il concorso non è la prima volta che ha ragazze straniere, perché abbiamo avuto Dani Mendez. Noi auspichiamo sempre che le nostre aperture abbiano, abbiano successo e facciano capire la nostra, eh, come dire, Apertura mentale, quindi adesso ritorna al giudizio del pubblico quello che sarà poi il gusto della, missità, della Miss Italia di quest'anno abbiamo un pubblico femminile che ci segue è un pubblico prevalentemente di donne sulla sette è un pubblico anche corto di un certo livello e ci fa piacere vedere come risponderà quest'anno a queste, non provocazioni, ma aperture che il concorso fa, come risponderanno appunto le nostre, le, le, le, le nostre telespettatrici che ci seguono sempre. L'idea del talent, come definisce eh, Simona, con l'idea di questi tre magnifici giudici, ringrazio Giubastiani per essere qui e averci dato questa ventata internazionale, grazie di cuore è stata un'idea grandiosa. Noi siamo il più vecchio talent della storia, perché noi abbiamo messo sul palco delle ragazze sconosciute, facendo fare loro alcune cose, canto, ballo, piuttosto che raccontare di sé, già tantissimi anni fa, quando siamo entrati prima in Filinvest e dopo in Rai. Ma questa giuria fidelizzata così verso le ragazze, questo rapporto che si è creato, è per noi una novità assoluta. Siamo contenti che non ci sia un voto distratto verso le nostre miss perché noi potremmo in effetti costruire nel futuro e quindi questi giudici che le hanno conosciute, che tifano per loro, sono per noi la garanzia che venga fatto veramente quest'anno, come è successo negli anni precedenti, che venga fatta una scelta giusta. Scusate, ho preso appunti perché <ride> il titolo di Miss Cinema verrà dato in diretta domani sera, il cinema è così, diciamo, il nostro fiore all'occhiello, siamo nati col cinema e quindi eh, una giuria composta da ovviamente personaggi di cinema tipo Massimo Ferrero, vedremo se Amendola riuscirà a arrivare in tempo per fare questa votazione e i più ricorgherini e altri personaggi che saranno presenti potranno scegliere la miscina che verrà eletta assolutamente in diretta domani sera io vorrei fare un ringraziamento speciale agli sponsor che sono vi dico sempre la benzina di questo motore che altrimenti non partirebbe e vorrei dire una cosa io non li, ci, li, li potrei citare ma li citiamo dopo perché invece vorrei dilungarmi su un altro tema voi che avete eletto le fasce delle titolate siete i mecenati di questo concorso perché attraverso voi le ragazze cominciano a guadagnare dei soldini e a imparare che cos'è il lavoro che per noi è una cosa importante anche per loro perché guardano con, con affetto io voglio ecco, citare eh, Caterina Murino, è nata dalla Deborah ha cominciato a fare i suoi servizi fotografici dopodiché è entrata nel mondo del cinema quindi vi faccio veramente un ringraziamento e so che quest'anno siete ancora più attenti a questo aspetto perché ad esempio, eh, e vorrei iniziare dal, dal, primo, dal primo premio in ordine di, di, di valore, la eh, IBL, banca, regalerà una borsa di studio alla Miss Italia del valore di 10.000 euro per contribuire a costruire il suo percorso professionale. È la prima volta che avviene, io ringrazio IBL per questa veramente... <ride> Come sapete il Ministro Sport Lotto diventerà la testimonia dell'azienda. Un esempio concreto è Giulia Salemi che è partita dalla comunicazione Lotto e adesso è su Rai2 con Pechino Express quindi come è successo con Rocchetta che ha decretato il successo di Cristina Chiavotto e così Equilibra che addirittura non ha scelto una sola eh, titolata ma farà lavorare tante altre ragazze del concorso che abbiano così le caratteristiche che ritiene opportune per la propria eh, pubblicità naturalmente ho già citato il premio letterario che facciamo insieme Equilibra andrà in onda il video che racconterà appunto eh, quello che l'intento che noi abbiamo in questa operazione sociale io eh, finisco dicendo chi è Miss Italia di oggi Miss Italia di oggi abbiamo detto che può essere social, global sposata, felicemente single ma è una donna libera io vorrei vedere Miss Italia come una donna libera è questo che io mi auspico Se ho dimenticato qualcosa la riprenderò dopo il discorso e io, ecco, facciamo vedere come il signor Buonaventura <ride> <ride> è bello, è bello, è un milione, facciamo una cosa tipo il signor Buonaventura che tu la tieni per tengo di qua, di qua ah, e facciamo cose vedi, per la Bissitalia, mannaggia Clarissa, sei capitata l'anno eh, prima, eh, ecco, eh. Eh, non male. Allora adesso... Non ti più... Sono rimasta sotto... Avete domande? Sì. Prego. Dove sei? Dimmi... prima le domande... No, prima le domande... No, prima non solo per un saluto ma anche per sentire questo grande impegno di Magnole, la produzione di un'altra Sì, un breve sì. saluto e non voglio togliere spazio alle domande, non è per Patrizia. Dei ringraziamenti anche da parte nostra a Jesolo, dei ringraziamenti a Patrizia, a Damira in tutta, dei ringraziamenti alla Sette. Arriviamo a Jesolo, siamo sbarcati a qualche settimana, abbiamo costruito uno studio, spero vi piaccia, bellissimo, abbiamo in campo professionalità eh, eccellenti, italiane, abbiamo Celeste di la Regia, abbiamo i alle Luci, abbiamo Marco Calzavara, scenografia, quindi veramente nomi importanti per cercare di rendere ancora più importante questa manifestazione che per noi è un pezzo di storia ed è un onore essere qui e contribuire. Alla creazione dell'evento e della prima serata di domani sera, che tra l'altro sarà il compleanno di Sofia Loren e ci fa, ci fa piacere, no Patrizia, che poi domani sia il, il compleanno di Sofia di cui tanto abbiamo parlato anche nelle precedenti edizioni. E Magnolia sta cercando, ha cercato insieme a Simona perché. Eh, Simona è proprio in questo caso l'indefesso impegno che non mette mai, ah, che conosce tutte le ragazze a memoria della prima volta che siamo arrivati qua, noi parco nel buio e sapeva tutto, abbiamo iniziato a lavorare a fine aprile a questo progetto che speriamo vi piaccia, che presenta dei caratteri di innovazione in qualche racconto, ma mantenendo forte il nucleo della tradizione di Miss Italia perché è quello che è e deve rimanere tale. Quindi un saluto a tutti, speriamo che vi piaccia il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcosa sì. su sì. questo ruolo che si sì. sono sì. inventato, sì. tra virgolette? prima di tutto anzi ringraziare Patrizia e Simona per questa opportunità pensavo che in questo momento è molto bello che prendi un formato così di importanza storico italiano molto ammirato del pubblico e nel momento di conflitti internazionali che succedono nel mondo adesso verso l'est Africa, verso l'Italia, l'Europa e anche come si comunica dell'Italia adesso del mondo questa opportunità di fare una comuni comunicazione del de valore della situazione, di de de essere aperti a tutte cose e non, è e, e non essere limitato in cosa potrebbe essere una storia molto stretta, molto italiana e aprire questo percorso non solo nel fatto di bellezza o un'azione di originità, ma anche in tutti i concetti di chi sono le persone e come vivono in questo mondo apertura a vite alternative, aperture a, a persone che vengono da altri paesi. È una grande opportunità di comunica, comunicare qualcosa a un pubblico abbastanza vasto e non solo fare una cosa bella per fare ascolti, che ovviamente gli ascolti sono importanti, ma anche di prendere una grossa opportunità di comunicazione per fare un lancio molto positivo. Tra il curvy, tra l'internazionalità e io ho la fortuna di, di non essendo italiano, Venire qui e vivere questa realtà molto italiana, molto storica come americano è un grande privilegio. Sono molto contento di essere qui. Grazie a voi e complimenti. Dal abbandono di questa corona, diciamo che la sto vivendo con tanta serenità anche perché sono sicura che la nuova Miss Italia possa continuare questo, questa scia di rinnovamento rispetto a quello che è appunto. Uh, un'area di continuità e apertura, non posso che essere d'accordo con il discorso di Gio, di Patrizia, Simone e tutti quanti, in quanto appunto si, si cerca sempre di, di dare la possibilità a tutte di esprimersi nel miglior modo possibile, soprattutto in un periodo storico un po' così eh, delicato, sono quindi sicura e certissima che la nuova Miss Italia possa appunto continuare quello che è stato anche un po' l'inizio. Sono, tra virgolette è stata definita un po' la mia di giramondo, le mie origini israelamericane forse me l'hanno consentito, i viaggi non sono mancati, infatti ci occupiamo... Siamo conosciuti in New York, abbiamo sì, uh... fatto qualche selfie insieme. <ride> esatto, <ride> questi non mancano mai. E quindi spero veramente che la nuova ragazza possa continuare questo, questo mio percorso, diciamo, che ho voluto intraprendere e le auguro tanta fortuna, tanta felicità. E mi auguro che lei capisca che mi si dà liberamente una buona possibilità. Grazie. E quindi, a questo punto, ricordo signore che vuole tornare una parola a uno di voi. Lui è Sergio Cello. Ma dietro c'è stata anche una richiesta. Eh, c'è stata anche no, una sì. No, eh. no è un omaggio fatto da me ah. da, un da lui a me? Un a Simona sì, a che mi a direttamente grazie grazie, grazie. No, no, non mi cade. Oh che bella, grazie Sergio, che meraviglia, grazie, grazie, grazie, Pensi neanche la ricevo a me, sono mini Italia, che Italia, ecco, ecco, che io e ecco, volevamo intraprendere, ecco, Grazie, è molto molto bello, grazie, ah, bello. bello, bellissimo, grazie. Allora, se abbiamo delle domande, ragazzi, adesso è giusto, Marcello? Come? Visto se vogliono fare delle domande. Grazie se non vi dispiace vi rispondo con la colonna allora Enrico vuoi fare una domanda? ho fatto io ho un attimo qui Simona, Enrico fatto sì. Salvatore e la nazione UN ciao. ciao ciao, ben ritrovata grazie. con la colonna <ride> grazie Dice, Patrizia prima diceva qual era la sua miss idea militare ideale qual è la tua e, e se hai numericamente un obiettivo a livello di ascolti No, allora, noi ovviamente abbiamo un focus, ma per, per me era, diciamo, non vogliamo dire niente, però ovviamente abbiamo un obiettivo tra di noi e quindi faremo di tutto per poterlo ottenere. Abbiamo fatto tutti un lavoro molto più forte per cercare di ottenere questi, cioè, diciamo, poi degli ascolti che vi si taglia mente quanto brand, insomma abbiamo cominciato un percorso di rinnovamento l'anno scorso che quest'anno abbiamo reso ancora più appetibile, ancora più, più accattivante, ancora più forte. La mia Miss Ideale è, è, devo dire che è una misca delle cose da dire una ragazza di oggi e, e sicuramente questo obiettivo è stato raggiunto con le 33 ragazze di quest'anno perché al di là di tutto faranno uno spettacolo con noi sono ragazze piene di energia tutte hanno qualcosa da dire tutte hanno una storia da raccontare e quindi eh, secondo me sarà sarà battaglia sarà battaglia e ci sono almeno una decina di ragazze che possono arrivare al trono di Miss Italia sempre ovviamente c'è sempre la persona da battere e la favorita no? ogni anno credo eh, da che c'è Miss Italia c'è sempre una che eh, secondo tutti e di solito, tutti, Mario, è di solito eh, la favorita non arriva. Quindi non auguriamo ovviamente non auguriamo. la favorita di quest'anno, però vedremo perché è un test anche molto interessante no? di capire se comunque la persona che ha avuto più visibilità nella stampa. Eh, e nei mezzi di comunicazione arriva anche da parte del pubblico, cioè questo è un test anche per me molto importante. Scelgo di fare queste trasmissioni e soprattutto il televoto, casa, il televoto da casa, dei giudici, per capire esattamente il eh, e capire esattamente il feeling che ha il pubblico nei confronti delle, delle ragazze, che, Devono avere un atteggiamento in video, e questo lo dico sempre a loro e, e, e l'ho detto anche ieri sera, assolutamente eh, eh, di grande energia e di divertimento. Eh, e questo sarà perché, sicura, perché abbiamo fatto abbiamo detto, un lavoro a monte molto forte su di loro. Grazie. Ecco, prego. Eh, si può parlare? Sì, sì, lo No. Siete, allora parlo così. Aspetta, il dono... eh, dai, il Buongiorno, sono Dodo Torri, vorrei fare una domanda alla signora Ventura, una al signor Bastiani. Alla signora Ventura volevo dire lei, è una vedetta della nostra televisione, è stata una delle conduttrici è stata o è una delle conduttrici più originale che ha avuto successo. È stata una coraggiosa perché ha lasciato una televisione importante per sperimentare Sky, ha sperimentato Sky e con grande successo. Le vorrei dire, lei che è così coraggiosa, ma ritornerà ad essere coraggiosa e presentare. Chi ci vuole tanto coraggio, eh? molto coraggio in questo momento. Bene. Io. io... Allora, No, spiego, perché questa è una domanda che mi ha fatto ieri anche Patrizia, no? E intanto mi sono posto un obiettivo, che fino a lunedì io non, non, non parlo di niente. Ho la fortuna di avere delle offerte da diverse aziende, dico in questo momento, anche perché io da tre anni a questa parte non sono voluta legare a contratto nessuna azienda, cosa sarebbe stato facile, no? Eh, grazie a Dio ho avuto la fortuna e il privilegio di poter aspettare il, il progetto giusto, quindi ho sposato il progetto Miss Italia perché mi piaceva la sfida, Sto, eh, sta partendo su Fox Live un progetto nuovissimo che conta di Francesca Moglie, di cui sono molto orgogliosa perché sono anni che voglio portare un, un, uno show di questo tipo sulle campagne italiane, quindi anch'io come voi conoscerò delle, dei posti meravigliosi che proprio non avevo idea fossero così vicini a noi e sono pronta a, da, a sposare però dei progetti, da qualunque parte si provengano, che sia Rai, che sia Medes, che sia eh, la Sente, che mi ha eh, dato delle, anche questa opportunità di fare visitare sulla Sente, che io ho lavorato in Montegano, parliamo di altri temi. Per cui deciderò da lunedì quello che voglio fare. Certo, io to se torno, in Rai come in altre aziende, voglio tornare con un progetto forte. Con un progetto forte che non significa che voglio dei soldi, delle cose di questo genere, però mi piacerebbe fare un progetto in cui credo e che avesse delle opportunità di, eh, economicamente di fare un bel programma. Certo vi si taglia così no? noi abbiamo fatto un, un programma bellissimo voi lo vedrete anche dal punto di vista stilistico cioè questa è la televisione che piace a me il che non vuol dire a fare per forza spendere dei grandi soldi si può fare dei programmi anche con delle spese contenute però con delle grandi idee Questo, ecco. quindi io se tornerò grazie, okay. allora, grazie. internazionale come imprenditore, sappiamo benissimo dalla sua catena di ristoranti famosi nel mondo e vorrei fargli questa domanda, lui oltretutto è un grande scelto, cioè praticamente si può accostare la bellezza gastronomica che lei che ovviamente è un maestro con la bellezza delle 33 miss, che quest'anno concorrono Miss Italia, cioè bellezza naturale e bellezza gastronomica. C'è una, una di se apprezziamo il Curvy, sicuramente abbiamo la nostra parte di fare con quello, di mangiare queste ragazze. Sì, sì. <ride> no, no non, so, non, so, non so come rispondere. Non, non, beh, fare... fare Imprenditore del mondo di cibo e di vino, io non sono uscito, sono più un imprenditore, è sempre stato quello che ho fatto, ho avuto l'opportunità dieci anni fa di iniziare a fare televisione, è successo molto tardi nella mia vita. Ehm uno tramite televisione ti dà l'opportunità di buttarti nelle cose della passione per me il cibo, la musica, in, questa, in questo caso un percorso così storico di, di bellissime giovani ragazze così forti, è un'opportunità molto bella allora io sfrutto questo secondo carriera come un hobby di pieno tempo nel senso, per me, io non, il fatto che è un altro lavoro, non pago l'affitto per televisione sono molto fortunato e ho l'opportunità di fare le cose che mi piacciono fare e questo sicuramente eh, centra quel, quel, quel, quel pensiero 100%, nel senso che questo mi piace perché della storia di Miss Italia, perché di questa grande opportunità di comunicazione, perché c'è la Simona, perché quando Simona ti di fare qualcosa tu devi dire di sì. E, e a tutti gli altri motivi che, che si deve essere qui. Allora, Ciò corrisponde al vero. No? È... no, comunque è un grande piacere, grazie, grazie per avermi. Yeah.